Vediamo un po' cosa si staranno mai inventando quelli della Disney. Anche Aladdin hanno fatto. No! Will Smith il genio! E allora io posso essere un artista. Ciao ragazzi e ragazze, e benvenuti in questo mio primo video. Sono circa due mesi in cui ho ripreso a disegnare dopo molto tempo. Ero al liceo, 17, 20 anni, sì, circa da 10 anni. Purtroppo non ho potuto coltivare questa passione e trasformarla in un lavoro. Per puro caso cercavo delle recensioni online, tra l'altro sulle postazioni da PC, e ho scoperto Frapprog e Richard Htt. Così video su video, su video e su video, erano bravissimi. E tramite i loro lavori mi hanno ispirato e mi sono chiesto... Ma cos'è che ora mi impedisce di riprendere questa mia passione? Tu non hai tempo libero per queste cose. In effetti... Però aspetta, significa che così sono rassegnato a non fare nient'altro solo perché lavoro? Mm, non ci sto. E ora ti faccio vedere cosa si può fare. Oh. Mettiamoci all'opera. Prima di tutto, muoviamoci di carta, matita e gomma per iniziare il nostro disegno. Quindi, andremo a creare quello che viene chiamato bozza o bozzetto, che ci aiuterà a identificare i volumi che saranno presenti nel disegno, la posizione, in questo caso, dei personaggi e, e dei vari elementi che comporranno il nostro punto di disegno. Ora che abbiamo completato il nostro bozzetto, arriva la fase eh, dell'ingestrazione, di realizzare il line art con la penna nera, soltanto che ho solo la misura 0,5, per cui eh, mi sono deciso a utilizzare la tavoletta grafica che ho acquistato diversi mesi fa e l'ho provata soltanto per vedere il senso che ha al tatto la sua penna con il monitor piuttosto che una penna su uh, carta. Ovviamente è diverso ma ci sono una serie di vantaggi nel disegnare in digitale piuttosto che su carta soprattutto in termini di tempo eh, nel mio caso, che ne ho poco, eh, aiuta parecchio. Allora per questo motivo scatteremo una foto al nostro disegno così da poterlo portare sul pc. Direi che come inizio non c'è male, ci sono diversi punti da migliorare, ma posso ritenermi soddisfatto. Poi nel caso ritenete non sia abbastanza soddisfacente il risultato, è tutta colpa del guanto, ma in realtà è un calzino, quindi... Bene sì, potrebbe essere stato fatto con i piedi. Ehi tu, hai visto che ci sono riuscito? Sì, il mio ero balzziato. Di solito funziona. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, vi siate divertiti e se vi va seguitemi in modo da poter avere notizie sui prossimi video. Ciao!